I prezzi. I nostri periodici sono stati offerti per un certo tempo, in via sperimentale, a un prezzo molto basso. Questo però non è valso a raggiungere lo scopo desiderato, assicurarsi un buon numero di abbonati permanenti. Tali sforzi sono stati fatti con notevole spesa e spesso in pura perdita, anche se si avevano le migliori intenzioni. D'altra parte, se non ci fosse stata riduzione di prezzo, avremmo avuto un maggior numero di abbonati. Dei piani sono stati fatti per abbassare il prezzo dei nostri libri senza provvedere nello stesso tempo a una riduzione del costo di produzione. È uno sbaglio. L'opera deve essere condotta con serietà. I prezzi dei nostri libri non devono essere ridotti con delle offerte speciali. Queste iniziative hanno un carattere di persuasione e di lusinga che Dio non approva. C'è una richiesta di libri a basso prezzo che può essere soddisfatta. Non dimentichiamoci però che occorre anche ridurre le spese di produzione. Nei nuovi campi, fra gente incolta o parzialmente civilizzata, c'è gran bisogno di libri di formato tascabile, che presentino la verità con un linguaggio semplice e con abbondanza di illustrazioni. Questi libri devono essere venduti a un prezzo accessibile e naturalmente le illustrazioni devono avere un costo contenuto.